Benvenuti sia ai vecchi, nel senso di frequentatori, sia ai nuovi. Terza cosa, io vi chiederei se è possibile di avere sempre il testo della Bibbia. Perché eh, proprio per risparmiare alberi non riporto più il testo come facevamo gli anni scorsi, il testo per esteso negli schemi, ma se è necessario, come oggi, si riporta il testo greco, ma gli altri basta la citazione, quindi se abbiamo il testo biblico possiamo andare a leggere eventualmente fare delle osservazioni necessarie. Poi quest'anno io non lo so se faccio bene o faccio male, e chiedo anche a voi. Le eventuali obiezioni o domande o chiarimenti volete che le continuiamo a tenere durante la conversazione o le revegliamo negli ultimi minuti? Io mi fermerò prima della fine naturale, quindi adesso noi ci fermeremo alle 10.20. Io mi fermerei magari 10 e 10, 10 e 12 in modo da lasciare qualche minuto se ci sono domande. Preferite che continuiamo con il vecchio metodo, ne facciamo durante o facciamo alla fine? Alla fine, Sapete che io sono per la democrazia imposta. <ride> Proviamo a alzare la mano chi è alla fine. Chi durante? E sono però alla fine prevale il numero, la purtroppo ha il suo valore. Chi non è stato accontentato quando ha il momento della domanda, la memorizzi magari con uno scarabocchietto e poi alla fine. Dunque, che cosa faremo noi quest'anno? Eh, faremo metà del Vangelo di Luca. Dopo diversi anni di esperienza, adesso per noi, perché chi entra deve adattarsi a questi ritmi, non faremo più il libro intero, ma lo passeremo al settaccio, brano per brano, in modo che alla fine del percorso uno possa dire, per la prima volta in vita mia ho letto per intero, insieme a un biblista, un testo. D'accordo? altrimenti andiamo sempre a spizzichi e questi spizzichi danno degli assaggi, fanno bene anche gli assaggi, ci mancherebbe altro, però diventa molto più fruttuoso poter vedere tutto l'insieme. Allora, per vedere tutto l'insieme andiamo alla linea 55, poi torniamo indietro. Alla linea 55 voi avete... La struttura generale del Vangelo di Luca che è una struttura semplicissima, a differenza delle strutture di Marco, di Matteo, di Giovanni, Ma Mar Matteo per esempio suddivide tutto in cinque grandi parti, più i Vangeli dell'infanzia all'inizio, più Passione e resurrezione alla fine. Marco è ancora più complicato perché Marco ha sei schede, possiamo parlare proprio di schede perché sono tutte sei costruite più o meno alla stessa maniera, e poi passione e resurrezione. Giovanni tutto sommato è più semplice nel senso che è spaccato in due. Vangelo Chiamiamolo così, dei semi, dal capitolo 1 all'11, e Vangelo della Gloria, dal 12 al 21. Pensate che dal 12 al 21 ci sono: L'ultima cena, Passione, Morte e Risurrezione. Quindi metà Vangelo solo per poche ore. La prima metà, per tutti gli anni, di Apostolato a Luca, invece, ha questo tipo di struttura che è anche abbastanza semplice da memorizzare. Dopo il prologo, che noi esamineremo per avere un po' il polso del Luca presenta i Vangeli dell'infanzia, poi presenta quello che noi possiamo chiamare l'introduzione all'apostolato pubblico di Gesù, quindi battesimo, tentazione, predicazione del battista, e poi fondamentalmente il Vangelo è scandito in tre momenti. Voi vi ricordate che la Palestina è fatta da tre quadrati uno sopra l'altro: il primo quadrato è la Galilea, il quadrato di mezzo è la Samaria, il quadrato in basso è la Giudea. All'inizio Gesù opera nella sua terra che è il nord. Gesù vive a Nazareth, si trasferisce a Cafarnao, sulle rive del lago di Tiberiade e lì incomincia il suo apostolato. E Poi avete alla linea 58 una serie di capitoli che parlano di questo apostolato che Gesù ha avuto al nord. Alla linea 59 avete addirittura una decina di capitoli dedicati al viaggio ma è un viaggio teologico, non è un viaggio geografico. Cos'è intendo dire? Che Gesù non è sceso dalla Galilea in Giudea una volta sola. Noi sappiamo che i maschi ebrei erano tenuti a scendere a Gerusalemme tre volte all'anno: per la Pasqua, per la Pentecoste e per la festa delle Catane. E quindi noi ci troviamo con questo tipo di viaggio di Luca, è un viaggio un po' strano, è un viaggio interiore, comporta anche una discesa a Gerusalemme, ma Luca di queste sei, sette discese che Gesù ha fatto, ne prende una e la fa diventare un modello per spiegare come Gesù dal suo apostolato progressivamente si prepara a morire a Gerusalemme. Questo viaggio dunque, più teologico che geografico, viene narrato dal capitolo 9 al capitolo 19. Arrivato a Gerusalemme c'è il ministero di Gerusalemme, sono pochi giorni, non pensiate che sia chissà quanto lungo. E poi abbiamo, come al solito, l'ultima scena, passione, morte, sepoltura e apparizioni dopo la risurrezione. Quindi noi potremmo dire così, dopo il prologo, Gesù bambino, poi Gesù ha fatto il capellano, poi ha fatto il parroco. E da parroco, tre cose, Galilea, Fiancio, Gerusalemme, e poi passione, morte, risurrezione. Questo è il quadro generale del Vangelo di Luca. Noi faremo solo la metà. Quindi, noi alla fine del nostro percorso, in maggio, arriveremo più o meno a un terzo abbondante del viaggio che Gesù intraprende. Il prossimo anno, invece, faremo l'ultima parte del viaggio, ultima cena, eccetera, eccetera. I titoli li avete dalla linea 25 alla linea 39 e potete tranquillamente vedere come noi passiamo in rassegna tutto quanto il testo. Faremo l'esegesi solo senz'altro di alcuni brani, ma la lettura sarà di tutto il testo. Quindi all'inizio faremo una lettura e poi punteremo la nostra attenzione su alcuni brani. Se noi apriamo il testo di Luca e volessimo capire che cosa l'Evangelista ci vuol dire, dobbiamo andare alla linea 44. Alla linea 44 noi ci troviamo con un testo greco, ormai i vecchi lo sanno quasi a memoria, spero. I giovani lo imparano. E vei Weber, polloi, poiché molti hanno posto mano. Provate ad osservare, dunque leggiamo il testo e poi facciamo il commento: poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi come se li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dall'inizio e riscriverne per te un resoconto ordinato illustre teofilo perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto sempre vedo un prologo ingenuo questo prologo invece è un in qualche cosa di estremamente intelligente, perché nel primo secolo, quando si faceva un'opera storica, occorreva sempre fare una premessa di metodo. Nel mondo greco c'era questa legge. Se voi guardate gli storici minori del periodo, quando questi storici scrivevano, nel primo secolo d.C. non abbiamo grandi storici nel mondo greco. I grandi storici sono stati precedenti. Ma se voi guardate questi testi, questi testi tutti hanno un prologo. Dove si spiega? Qual è il criterio della ricerca? Qual è il criterio con cui viene presentata la materia? E Luca fa la stessa cosa. Già questo ci sta a dire che il Vangelo di Luca non è scritto per ebreo cristiano ma per pagare un cristiano un ebreo questo criterio non avrebbe mai accettato se voi leggete per esempio il libro di Giosuè o il libro dei giudici nel libro dei giudici voi trovate una bella introduzione alla metodologia storiografica semitica però questa introduzione è un'introduzione teologica, non è un'introduzione metodologica. Leggendo dunque il libro dei giudici, voi trovate scritto, guardate, che quando voi vi mettete a leggere questo libro e anche le opere successive, voi troverete uno schema quadripartito continuamente. Israele becca, Dio castiga, Israele geme e preme, Dio mi terra. E qualunque episodio voi leggiate, qualunque personaggio vi venga illustrato, ricade sempre dentro questo schema. Dunque voi avete la chiave di lettura nella storia del Teronalistica. Josué, giudici primo e secondo, Samuele primo e secondo re. Luca, anche lui, mette, come vedete, il prologo, ma non è di tipo teologico. C'è della teologia, ma il suo è eminentemente un prologo culturale di alto livello. Poi cercheremo di capire anche perché lo ha fatto così. Poteva farlo diversamente, invece l'ha fatto in maniera stringata, ma severamente scientifica per amore. Proviamo a prestare attenzione ad alcune cose. Al versetto 1A che voi trovate nel foglio, se c'è qualcuno che senza voi da prendere lo siamo in famiglia e non siamo mica a una conferenza, Se notate, prima di questo Signore che sta scrivendo, dice che molti hanno già posto mano a stendere, il che vuol dire che c'erano diversi persone che si erano prese l'impegno di stendere il Vangelo, non uno solo, dice Pollolo, molti. Il verbo è per il kei resano, che è il kei resano. Questo verbo è fatto da ipi e kei, kei la mano. E pi sopra, il posto mano sopra. Che cosa? il posto mano sopra, sopra che cosa? Il materiale della tradizione. Voi sapete che Gesù non ha lasciato niente di scritto. Il primo compito degli Apostoli è stato quello di adoperare la parola per dire ciò che lui aveva detto e spiegare ciò che lui aveva fatto. Quindi all'origine dei Vangeli c'è questa tradizione orale che non è univoca perché Pietro sceglieva alcuni filoni di ciò che Gesù aveva detto e aveva fatto ma gli altri non sceglievano altri. C'era senz'altro molto materiale in comune, ma i filoni delle tradizioni orali non sono fotocopie. Questo lo sappiamo da una notazione che fa un vescovo turco, che tutti i vecchi conoscono, i giovani lo conosceranno, che è Babbia di Gerapoli. via di Gerapoli muore nel 110 d.C. e dice che Pietro sta parlando del Vangelo di Marco, dice che Pietro a Roma predicava secondo la necessità degli uditori. E quindi non è che la predicazione primitiva si mettesse d'accordo nel dire questo lo predichiamo, questo lo lasciamo da parte perché non ci serve. Ogni apostolo predicava secondo le necessità delle persone quindi pescava nella sua memoria parole e fatti di Gesù che potessero aiutare le persone a vivere il cristianesimo in quel momento. Di conseguenza le tradizioni orali erano molteplici e perciò molti, hanno dovuto porre mano a queste molteplici tradizioni orari per uniformarle e dare un volto un volto che avesse un qualche cosa di leggibile e di logicamente completo. di tutte queste opere a noi sono rimaste alcune cose sono rimaste prendete Luca Capitolo 15 Ci siete? Sì Adesso siccome abbiamo dovuto alzarci presto questa mattina perché di solito la domenica si pisola un po' di più si sono svegliati solo quattro neuroni Ci bastano? Gli altri possono continuare a riposare adesso io vorrei che voi in silenzio deste un'occhiata a questo capitolo possiate vedere in maniera grezza che cosa contiene quindi basta leggere i titoli nella Bibbia di Gerusalemme sono scritti in rosso basta leggere i titoli però adesso dopo aver dato un'occhiata ai titoli, prestate attenzione ai primi tre versetti in maniera particolare al versetto 3 e provate solo con quattro neuroni a dirmi che cosa non funziona. Gesù disse loro allora questa parabola. E invece ce ne sono tre, vero? Capite che qui è successo qualcosa. C'è un vecchio tessuto letterario sul quale è stata fatta una violenza. Sono stati trovati dentro due brani letterari in più. Che vuol dire allora che Luca non è l'estensore di tutto il testo, Luca si è servito di qualche cosa che c'era prima. E su questo qualche cosa che c'era prima, lui ha infilato qualche cosa di nuovo. Per questo, lui onestamente dice, poiché molti è un posto mano a stendere una diegesi. Cosa vuol dire diegesi? Non è un racconto ha una finezza in greco che in italiano la parola racconto non ce l'ha tutti quanti conoscete penso la storia di Pinocchio vero? se io vi chiedessi in questo momento di stendere ciascuno di voi la storia di Pinocchio tutti quanti mi raccontereste la stessa trama ma ognuno di voi accentuerebbe qualche aspetto di questa trama. La piegesi è il modo di vedere particolare che ognuno ha nel ripetere un qualche cosa che è il patrimonio di tutti. E quindi Luca ci dice già con chiarezza. Di certe obiezioni che vengono fatte a partire dall'illuminismo, il quale parte purtroppo da un preconcetto e dice che se un libro è vero e un altro libro racconta la stessa cosa e racconta il vero, devono essere tutti due uguali. Questa è una sciocchezza. Chi parla così? Purtroppo di storiografia non capisce un cancero. Io mi ricordo ancora quando ho fatto l'esame di maturità, abbiamo fatto la lufa, io era sì. e la sì. commissione, mi hanno prestato come... Perché eh, per le cinque giornate di Milano io avevo detto una data che comprendeva un giorno in più. Il professore si è incavolato e mi ha detto ma come? sono cinque le giornate, conti sono sei giorni». E io dico «Professore, non si irrabbio». Le giornate di Milano non sono cominciate alle 5 del mattino, sono cominciate alle 6 del giorno prima. Ok, questo come lo conta? No, non è vero, ma l'incolse. Perché io avevo il mio libro, il Dipré, e li ho mostrato. Si è creato. Ha scritto che le 5 giornate di Milano sono cominciate il giorno prima, delle date che vengono normalmente dette. A livello di una storia così recente abbiamo già piccole divergenze, figuriamoci, nel mondo antico, quando si trattava di trasmettere una buona novella, quindi non fare storiografia in senso stretto, ma di trasmettere dei contenuti, ci potevano essere delle differenze. Io mi ricordo, ero ancora di biblista giovane, un signore si è arrabbiato con me dicendo «Lei è un mascalzone. Perché non ha affrontato il problema delle divergenze che gli evangelisti hanno sulle donne che erano al sedonco. E dico «E se non l'ho affrontato, qual è il problema?» e dice essendo disuguali, dice Giovanni ne presenta una sola, e gli altri due o tre. Dice quante ce n'erano? Beh, dico questa è una bella domanda, ma dipende dal modo di scrivere degli, degli evangelisti. Dico Giovanni ne ha una sola perché lui vuole mettere in evidenza quella non ci siano state le altre prova messia, dico, che quando Maria Maddalena parla con Pietro dice hanno portato via dal sepolcro, l'hanno portato via dal sepolcro e non sappiamo, più. non so dove l'hanno messo, non sappiamo, che vuol dire che c'era lei e qualche altra signora. Ma Giovanni non evidenzia queste signore, mette in evidenza solo lui. Secondo, dico, la distinzione fra due donne o tre donne dipende dal fatto di chi era presente e di chi è entrato dentro il sepolcro. C'è un evangelista che mette in evidenza coloro che erano presenti vicino al sepolcro che andavano ad ungere il corpo di Gesù. L'altro mette in evidenza le due che sono entrate, perché non sono entrate tutte. Quindi ognuno ha la sua forma di raccontare, che oggi nata narratologia si dice di eccesi, copiando proprio questa parola greca. Chi fa un po' di studio di critica letteraria si scontrerà con la narratologia la narratologia distingue fra diegesi e storia la storia è il contenuto che tutti conosciamo la diegesi è la forma individuale con cui ognuno di noi presenta quel contenuto l'1b ci sta a dire che Luca quando scrive non ha in mente solo le sue comunità dice degli avvenimenti successi tra di noi, Luca è un, ebre, è un greco cristiano, un pagano cristiano, però sa con chiarezza di appartenere a una grande comunità, che è dislocata in tante piccole comunità nel Mediterraneo orientale. All'epoca di Luca, il cristianesimo probabilmente non solo era arrivato già a Roma, Luca scrive verso l'85, anno più anno meno Cristianesimo è arrivato a Roma prima degli anni 40 questo lo sappiamo perché l'imperatore Claudio nel 41 li caccia via caccia via gli ebrei però da questi ebrei cacciati ci sono due cristiani Aquila e Priscilla e si dice che siano stati cacciati per i tumulti che facevano erano gente da sangue caliente ma erano cristiani ebreo cristiani ed ebrei ebrei che si scontravano sul messianismo di Gesù come succede in varie testimonianze che troviamo negli atti degli apostoli il versetto 2 kathos paredos anemim come se li hanno trasmessi, il verbo paradidomi è un verbo fondamentale nel cristianesimo. Se qualcuno di brutto mi chiedesse dove è fondata la nostra fede, la risposta esatta sarebbe nella scrittura letta dentro la tradizione. E per tradizione, ormai penso che i vecchi si ricordino, se non si ricordano, rifresco la memoria per i giovani, è una, forse una novità. Per tradizione, il cristianesimo ritiene ciò che viene creduto da tutti, da sempre, ovunque. Tutto il resto non è tradizione. Tutto ciò che viene creduto da tutti i cristiani, ma sempre, cioè dalle origini della Chiesa ad oggi, ovunque ci sia la Chiesa Cattolica. Questa è tradizione. Tutto il resto non chiamiamo tradizione, perché non si fonda la nostra fede su tutto il resto. Tutto il resto sarà consuetudine. Dire la Messa in latino consuetudine non è tradizione, non si fonda la nostra fede lì perché il latino è cominciato nel IV secolo A Roma prima c'era il greco e tutte le chiese celebravano in greco mentre la chiesa cattolica orientale ha sempre celebrato in aramaico diventato polisseghiaco non ha mai celebrato né in greco né in latino e queste lingue erano le lingue parlate non dimentichiamoci a Roma gli schiavi parlavano greco. Erano solo le classi nobili, la gente di cultura che parlava latino. Gli altri parlavano un grecaccio maledetto, ma greco. Gli affari si facevano in greco. Le bestelli si tiravano in greco. Ne abbiamo la prova perché abbiamo i graffiti delle taverne e lì ne trovate, i romani erano fantasiosi fin da allora. Come dunque ce li hanno trasmessi coloro che furono testimoni. Se notate la lingua 2B in italiano ha una barretta perché quelle parole testimoni fin dal principio sono le ultime due parole della linea 2A. Ab arges autoptai. Autoptai è un verbale di orao vedere. Autoptai, quello che abbiamo visto. <risas> Sono testimoni oculari. Bisogna ben aggiungere testimoni oculari fin da principio. E divennero non ministri della parola, questo è un linguaggio nostro italiano, iperteesi in greco e il serbo. diventati che nome noi diventati i servi tu logu della parola. Quindi no, io non sono un ministro della parola, oggi il linguaggio porta a parlare così, ma io sono un servo della parola. Per noi oggi la parola è ministro vuol per dire la gente là. E quindi gente di, di grosso valore, mentre invece i peretate peretesse è quello che proprio soggiace, non può dire diversamente di ciò che la parola dice. Bene, alla linea 3A édo: a noi non dice niente questo verbo perché. In italiano si dice ho deciso, ho deciso, un cavolo, non ha deciso per niente perché doxazzo in greco non significa decidere, significa sembrare. E' sembrato opportuno anche a me, è sembrato, è un giudizio personale che fa. Noi di lui abbia deciso. È importante questo verbo, perché dietro c'è tutto il problema della ispirazione. Il problema dell'ispirazione biblica è un problema che alcune giovanotte qui presenti stanno o hanno affrontato, piangendo un po' ovviamente, con il sottoscritto giù a Portoguano. Il problema dell'ispirazione era quanto complesso se lo dovessimo affrontare, ma lo riassumiamo dicendo l'ispirazione è la mozione che Dio compie, che lo Spirito Santo compie, nello scrittore sacro, scelto ovviamente da Dio, e lo spinge a scrivere tutto e solo ciò che Dio vuole per la nostra salvezza. E quindi lui... Prende un'iniziativa, mi è sembrato, è un'iniziativa che non nasce proprio da questo ho deciso, ma nasce perché gli si è ispirato bene e lui si sente di fare questo lavoro e dice è sembrato opportuno. Anche a me dunque la prima cosa da fare è fare ricerche accurate. Anzen, fin dall'inizio, basi su tutte le cose, Acribos, accuratamente, questo Acribos è stato tradotto in italiano come un aggettivo appiccicato a ricerche perché pare colose significa cose su cui si fa ricerca. E allora, così è sembrato a me di fare ricerche accuratamente, tradotto in italiano con un aggettivo e non con un adverbio, su ogni cosa, qui tradotto con circostanza, hanno senso fin dall'inizio. E scrivere per te ordinatamente, cazeks, soi, krapsai, tre c non scrivere per te un resoconto ordinato, ma ordinatamente per te scrivere. Basta. La parola resoconto non esiste nel testo greco, c'è già la diesima al primo versetto. Cratiste Teofile. Chi è questo Cratiste Teofile? Molti dicono che sia colui che ha pagato l'opera. Oggi come oggi, invece, sappiamo che dietro a questo Cratiste c'è un personaggio grosso dell'impero. E Teofile, Teofilo, amante di Dio, potrebbe essere Seneca. Questo lo sappiamo già. Seneca potrebbe essere Seneca. Ricordiamoci che Paolo si è appellato a Roma e l'opera lucana comprende sia il Vangelo sia gli Atti dove noi vediamo chi era Cristo e che cos'è il cristianesimo. E il testo originale, quello primitivo, del Vangelo e degli Atti era un'opera unica. Ed era la memoria difensiva di Paolo che doveva affrontare il processo. Su questo materiale Luca ha infilato dentro altre tradizioni che erano diventate scritte, le ha infilate dentro, le ha armonizzate, ha fatto venire fuori il Vangelo. E questo dunque è il rimanusuglio di questa opera originaria di tipo giuridico. E lo ritroviamo, questo teofilo, anche all'inizio degli Atti degli Apostoli, andate alla linea 47-48, quella è l'introduzione. E voi trovate questo teofilo anche negli Atti degli Apostoli. E trovate scritto anche nel mio primo libro, che sarebbe il Vangelo che noi stiamo adesso cercando di percorrere. L'ultimo versetto è quello più cattivo, perché ti possa rendere conto in epignos, affinché tu possa sovraconoscere, cioè conoscere bene. 4b. La solidità degli insegnamenti. Questo deriva da un condizionamento culturale che vede nel verbo catechezes, catechein, il valore di fare catechesi. Allora in passato si diceva che questo teofilo poteva essere un catecume o un neofita, o uno che sta per ricevere il battesimo o uno che ha appena ricevuto il battesimo. Invece no. Il valore di Catechei, come fare catechesi non appartiene a questo verbo nel primo secolo. Non c'è nessun scritto, nessuno del primo secolo, che adoperi questo verbo con il valore di fare catechesi. Nel secondo secolo sì. Primo secolo. Nel primo secolo, Catechei è ancora un verbo che ha un significato ed è puramente giuridico e indica le prove giuridiche per un processo. Perché ti possa rendere conto della solidità, della documentazione o delle testimonianze giuridiche che hai ricevuto. Ecco perché gli insegnamenti ve l'ho messo in grassetto perché ancora oggi tra i biblisti si discute se bisogna continuare a dire insegnamenti, presupponendo che Teofilo sia o un neofita o un catecumeno oppure bisogna essere espliciti e dire testimonianze giuridiche, in modo che appaia con chiarezza il sottofondo del Vangelo e degli atti degli Apostoli, che sono un documento giuridico per la difesa del Papa. Adesso che abbiamo passato in rassegna il testo, noi possiamo dire che questa è una cosa molto seria. questo antico libro, questo antico fascicolo che era la difesa di Paolo doveva misurarsi come giudice romano e noi sappiamo qual era la precisione che i giudici romani avevano e quindi giustamente l'autore dice ricerca curate, un racconto ordinato anche se molti hanno già scritto. Ciò che lui scrive è fonte di testimoni oculari. Ha come fonte questi testimoni oculari. Questo è dunque il metodo che Luca ha operato. Ascolto di testimoni oculari, ricerche accurate, resoconto ordinato, perché ti possa rendere conto delle testimonianze giuridiche che gli vengono portate. Questo antico testo diventa Vangelo, possiamo tradurre insegnamenti, sarebbe un abuso filologico, sarebbe un abuso fuori tempo, perché viene letto come insegnamento questa parola nel secondo secolo. Quindi i cristiani del secondo secolo, quando leggevano questa parola, allora si sì la capivano come catechesi. Ma questo è il metodo della Wirgunsgeschichte, cioè della storia delle ricadute del testo. Ma qual era l'intenzione dell'autore? Noi dobbiamo cercare questo criterio, non quello che vi ha annunciato prima, cioè il criterio delle ricadute, non questo è questo il criterio della caduta. Prima di andare a prenderci un caffè,